Allora, mettiamo che io seguo la Paleo Diet bene, ho constatato sulla mia pelle che mi sento molto molto bene e su, con Paleo Diet ho conosciuto la Grass Fed mi sono documentato la Grass Fed Italia dove ho comprato un, un kit di, di benvenuto mi è arrivata la carne irlandese la, e ho assaggiato subito la tibon che ha un gusto unico cioè, si sente l'odore dell'erba dell quando la cucini si sente che mh, non, non ci sono ormoni, non c'è niente, è tutto naturale poi al gusto è, è mondiale è, mh, qualcosa di, di spettacolare mh, indescrivibile Filetto, che devo dire che è un burro, sembra di mangiare burro, ottimo. Una carne divinamente ottima, non, non, non aggiungo altro. Io ho acquistato la carne su, sul sito internet di Gastonfed Italia e sono molto, molto professionali perché prima di inviarti la carne ti inviano delle mail informative eh, dove ti spiegano come funziona la, la filiera della, della carne grass fed, come vengono nutrite i bovini e le bufale visto che ho parlato anche di bufala la spedizione è fatta in cami refrigerati qualsiasi problema se non so di sottovuoto che è danneggiato te lo sostituiscono subito e poi sono, sono ripeto, sono molto professionali anche su questo fatto sulla spedizione sono molto molto professionali e mh, non credo che trovi, troveremo aziende del genere in giro io la grass fed la consiglio la consiglio vivamente perché sinceramente io ho assaggiato carne grass fed appena mi è arrivata poi l'indomani ho mangiato la carne che avevo in frigo, in freezer dalla macelleria che avevo preso e sinceramente è tutta un'altra un storia, un altro mondo e come si dice, chi più spende, meno spende.